di questa manifestazione e di questa lotta e questa dignità non passa attraverso i numeri, attraverso la quantità delle persone che oggi sono con noi. La dignità di questa manifestazione passa attraverso il fatto che sono giorni che i lavoratori stanno in sciopero e che una parte, anche piccola, di questa città ha deciso di stare con loro un tempo questo quartiere, questo quadrante che aveva tante realtà di lavoro ogni volta che c'era una questione o un problema che riguardava i lavoratori e le lavoratrici si stringeva intorno a queste lotte e spesso l'intera città era in grado di stare vicino e di lottare con chi era in prima fila e rischiava di perdere un posto di lavoro o si batteva per un contratto più degno. Oggi questo non accade, oggi questo lo produciamo dentro una difficoltà reale a far capire che la lotta di queste persone è la lotta che difende la città, che difende l'idea stessa di potere mantenere in piedi i diritti che ogni giorno lentamente stanno togliendo a tutti e a tutte. Adesso l'attenzione, tutti la stanno portando sul coronavirus, la stanno portando su un virus che sta producendosi dei problemi, ma che sono figli questi problemi di come viene gestito il Paese, di come viene gestita la salute, di come viene gestito il diritto alla salute. Ebbene, Invece di affrontare questi temi, chiudono gli spazi, aumentano le forme di controllo. Pensano che l'unico strumento possibile è la sicurezza, è la difesa delle persone che hanno dei privilegi, che magari sono in una condizione diversa. La stessa questione riguarda i lavoratori che oggi sono in lotta qui alla Peroni. Sono lavoratori che sono considerati uno scarto della società che già è tanto se gli è stato dato un lavoro, chi sta sopra di loro a cominciare dalla Peroni pensa che non hanno diritti, pensa che non devono perderci tempo dietro a queste questioni, che tanto sono pochi e nemmeno hanno il sostegno che è necessario. E allora noi dobbiamo partire da qui oggi per capire come fare male alla Peroni, come fare male a chi oggi non sta producendo i passaggi necessari affinché la cooperativa faccia un percorso diverso. Dobbiamo trovare un modo in questa città per allargare anche in questa maniera la solidarietà con questi lavoratori. E dobbiamo capire come ogni volta che si produce una dinamica di questo tipo si produca anche uno strappo che forse invece di venire davanti alla Peroni, la prossima volta cominciamo ad andare in giro per il centro della città, cominciamo a far vedere la rabbia di chi un tempo le Peroni, le botteghe vuote della Peroni le usava diversamente e sapeva come si sentire. Ecco, noi dobbiamo avere il coraggio di avere la testa alta e guardare i diritti negli occhi chi ci sta togliendo questi diritti giorno dopo giorno per questo siamo qui e non ci importa se siamo 10 o siamo 15 ma faremo di tutto per diventare molti e molte di più il movimento di lotta per il diritto all'abitare oggi forse non ha compreso fino in fondo che cosa doveva fare faremo di tutto perché lo comprenda meglio perché siamo più presenti non solo perché molti dei pacchini vivono dentro le occupazioni, ma anche perché è necessario far capire che la lotta non riguarda soltanto il proprio problema, che quando si mettono in campo meccanismi di questo tipo bisogna produrre la resistenza e la capacità di mobilitazione necessaria. Noi questo lo possiamo fare e lo faremo. E quando diciamo vogliamo tutto, e chiudo su questo, non è uno slogan fine a se stesso, è un orizzonte, è una visione, è la possibilità che cominciamo a riprendersi ciò che ci hanno tolto, a cominciare dalla casa e dal reddito. Però noi lo dobbiamo fare consapevoli della difficoltà in cui ci stiamo muovendo. Per cui oggi non ci spaventiamo dei numeri che abbiamo messo in campo. Siamo la parte degna di questa città che ha avuto il coraggio di manifestare a fianco a questi lavoratori. Continuiamo così. Questa è la strada giusta. una notizia banale ma secondo me molto indicativa del fatto che stiamo un po' spiccando a livello mediatico ci ha chiamato la segreteria del tizio che organizza il festival di Sanremo non mi ricordo come si chiama e ci ha detto che hanno accettato per l'anno prossimo la canzone che ha scritto il Sicobas, che è praticamente molto semplice e dice se non mollano i padroni non si beve più Peroni se non mollano i padroni non si beve più Peroni sono sicuro che con questa canzone andiamo a vincere proprio il prossimo festival di Sanremo ma prima dobbiamo vincere la battaglia della Peroni io dico solo due cose molto banali che già sapete ma tanto mi hanno detto se non c'è nessun altro che deve parlare più di manifestazione questa giornata di oggi è una delle tante giornate che a Roma i lavoratori e gli operai del Sicopas e anche non del Sicopas, gli occupanti delle case, i disoccupati e tutti quelli che sono sfruttati in un modo o nell'altro, una delle tante giornate che dovremo fare sempre più frequentemente, sempre più insistentemente, con sempre più convinzione. Perché anche nei posti di lavoro dove oggi apparentemente il problema non c'è o non si vede o si vede poco e dove il psicopas magari ha firmato i bellissimi accordi oppure dove c'è la multinazionale che tutto sommato ti fa divacchiare dandogli di uno stipendio e non rompendo di coglioni, dall'oggi al domani puoi scoprire che quello che pensavi che era sicuro non è sicuro, che quello che pensavi che era un diritto scontato non è più scontato. Come ci raccontavo quell'operaio della Peroni di vent'anni fa che dall'oggi al domani ti hanno detto adesso non lavori più dalle 9 alle 17 ma fai tre turni 8, 16, 24 perché non è più scontato che c'è la pensione, non è più scontato che c'hai il diritto alla casa, non è più scontato che c'è l'ospedale gratis. Ai lavoratori dei magazzini che sono venuti oggi non solo non li dobbiamo ringraziare perché siamo tutti qua per la stessa lotta e quindi non si tratta di dire grazie ma si tratta semplicemente di prendere atto che è un'unica lotta ma bisogna anche dire che quando tornate e torniamo tutti nei nostri posti di lavoro dobbiamo sforzarci di trasmettere con molta più convinzione il fatto che è diventato indispensabile dare solidarietà agli operai che di volta in volta hanno un problema nel loro posto di lavoro finisco col dire quello che abbiamo già detto tutti durante questo corteo questa lotta finirà quando la Peroni avrà perso questa lotta finisce con la vittoria degli operai non ce ne frega niente di quanto tempo ci metteremo la vinceremo perché noi abbiamo più tempo di voi noi abbiamo meno da perdere di voi perché a noi già ci pagate una merda ma se le vostre casse di birra non viaggiano voi perdete milioni e se noi non otterremo i nostri diritti, le vostre cazzo di casse di birra viveranno dentro i vostri stabilimenti e quando la gente andrà nei supermercati troverà gli operai della Peroni e gli operai che sono in solidarietà con la Peroni che dirà ai clienti per quale motivo non bisogna bere la vostra cazzo di birra fino a che non ci date tutti i vostri diritti. Se no, ci metteremo due giorni o ci metteremo due anni non ce ne frega un cazzo, noi saremo qua fino alla vittoria. Via, via di come qualcuno di voi la conoscerà e siamo almeno una quindicina di uh, operai di quel magazzino per portare solidarietà a questi ragazzi che abbiamo già conosciuto qualche giorno qua fuori, sciopero. Noi uh, non facciamo altro che mettere in pratica quello che diciamo da anni, ovvero tocca uno tocca tutti, perché non rimanga soltanto un concetto astratto ma vera pratica e fino alla fine noi tutti i giorni quando staccheremo da lavoro verremo qui portare solidarietà a questi ragazzi e fin quando non raggiungeranno i nostri obiettivi che abbiamo raggiunto dopo anni e anni di lotte scioperi, botte da parte della polizia, botte da parte dei fumili e denunce. Non ci fermeremo mai perché se passerà qui questo atteggiamento dei padroni, ovvero di riportare indietro come condizioni la gente, un giorno verranno anche da noi a bussare perché si renderanno conto che non saranno obbligati quindi è interesse nostro e di tutti restare uniti fino alla fine. Tocca uno! Tocca tutti!